1970, rivolta nei cantieri di Danzica. Più di 80 lavoratori uccisi dalla polizia. 1981, Israele si annette l'altopiano del Golan. 1799, muore George Washington. Commenta il fatto del giorno Emanuele De Dessit direttore dell'Unione Sarda Dici Monte Carlo, dici Casinò aprì nel 1856